Ciao, sono Leonardo Raso, titolare della LR Immobiliare. Oggi ci troviamo a Roma, zona Boccea valcanuta in un appartamento in via Fulvio-Maroi. La palazzina è del 1965 ed è dotata di ascensore. È una palazzina di quattro piani, noi siamo al terzo piano e ci troviamo in un appartamento di circa 70 metri quadri. L'immobile è composto da ingresso, uno spazioso soggiorno diviso delle porte scorrevoli da un'alga a fila. Attraverso le porte scorrevoli dal soggiorno si entra nella spaziosa cucina. L'appartamento è dotato di due bagni, questo è il primo dei servizi, dotato di doccia, e poi entriamo in una spaziosa camera matrimoniale dotata di bagno en suite, con vasca e finestra. Anche da questa camera matrimoniale è possibile accedere al terrazzo dell'appartamento. l'immobile a doppia esposizione con orientamento nord est e risulta molto silenzioso e luminoso con affacci nel verde questo delizioso appartamento è posto al terzo piano di una palazzina di quattro piani edificata nel 1965 il fabbricato è dotato di certificato di abitabilità e di ascensore l'appartamento è stato completamente ristrutturato nel 2016 ed è dotato di riscaldamento autonomo con caldaia a condensazione, aria condizionata, serrande elettriche e infissi nuovi in vetrocamera. La classe energetica è la G e la rendita catastale a monta ad euro 865,67 centesimi. Potrai contattarci nei nostri numeri di telefono per fissare un appuntamento a questo appartamento. Un saluto dalla LR Immobiliare, la tua casa in buone mani.